Benvenuti carissimi a casa mia, <ride> oggi situazione particolare, non ho nessuna nessuna voglia di allenarmi, ma proprio nessuna, fa un caldo <ride> tipico della pianura padana in questi periodi, sembra di stare in Vietnam, meraviglioso, quindi ho pensato che potrebbe essere il momento migliore per mostrarvi un altro tipo di situazione <ride> succede spessissimo in estate a tutti i praticanti di parkour e cioè il fatto che non c'è nessuno perché sono tutti in vacanza e fa un caldo incredibile che cosa si fa in questi momenti <ride> In questi momenti, siccome bisogna allenarsi lo stesso, si rispolverano vecchi ehm, suggerimenti, vorrei dire, che hanno bisogno di essere ricordati secondo me perché sono molto utili. Questo si chiama allenamenti solitari estivi e viene da un blog di una persona che si chiama Gato, che molti di voi conosceranno. Chi non conosce Gato, un giorno o l'altro ve lo spiego chi è. Ehm, siccome appunto è un blog, l'ha fatto mille anni fa, ho deciso di rendergli giustizia rinfrescandolo un attimo e facendoci un video di YouTube. È molto bello perché questa allenamento è componibile a seconda di come te la senti ovviamente vi metto sia il link del, dell'articolo in descrizione sia il pdf diretto dell'immagine che ho qui davanti sostanzialmente è una infografica dove ci sono delle domande e a seconda della risposta ti dà una soluzione alla tua situazione in modo tale da farti muovere lo stesso con il risultato finale vai e fallo vedete quindi tutte le opzioni alla fine finiscono con un vai e fallo, quindi ho pensato quale momento migliore di questo. Per fare questo test dunque confesso che l'ho usato raramente quindi esploreremo insieme tutte le varie opzioni o meglio io in questo video vi farò vedere l'opzione che sceglierò io ma chiaramente ce ne sono a, a vista così almeno una decina diverse da esplorare e di situazioni diverse che sono interessanti secondo me però per il benessere mentale vostro di non stare su youtube per più di 10-15 minuti farò vedere solo quello che veramente oggi ho voglia di fare allora finisco di fare merenda poi prima di partire dobbiamo sistemare la bicicletta ho finalmente trovato il tempo di comprare i primi due pezzi che mi sono costati esattamente come la bici <ride> vabbè <ride> però è giusto nel senso ogni volta quando inizi qualcosa di nuovo devi fare degli errori no? e quindi che mi serva da lezione quindi dovremo montare il lucchetto che penso sia molto facile e una nuova sella così il mio sedere mi ringrazia perché effettivamente quella lì iniziava a essere molto scomoda quindi, iniziamo a leggere i primi pezzi, in modo tale da andare giù, montare la sella e partire velocissimamente. Prima domanda, c'è un movimento in particolare che ti perseguita? No! Quindi, seguo il no e vado a questa freccia. Quanto tempo hai a disposizione? Poco o tanto? Tanto! Fai una lista mentale degli spot della zona. Ok, della zona, raggiungibili in bici. Mm -hmm. C'è uno spot che ti ispira particolarmente? <ride> ok, qua dice vai sul posto, osserva lo spot da una buona posizione. C'è qualche passaggio che ti chiama? Quindi adesso mettiamo in pausa questo schema. Finisco i miei buonissimi cracker. Andiamo a montare la sella e continuiamo a leggere, vediamo che cosa succede oggi. Vediamo un po' come si fa. Ho strappato le istruzioni. C'è questa vite incastrata, tutta arrugginita. Ok, quindi si attacca così. Perfetto, quindi la devo mettere qua, ok. Boh, sella. Sembra molto bella tra l'altro. Il mio culo lo so già che ringrazierà. Ma <ride> no, non era questo che dovevo uscire. Imparare le cose da zero è molto divertente, ma richiede un sacco di pazienza e un sacco di tempo. Dovevo prima infilarlo e poi avvitarlo, uffa! Voilà, perfetto! Sembra veramente più comodo. Ok, sistemo tutto e partiamo. Molto meglio questa tella. Uhuh. Dunque lo spot che useremo oggi è un ponte pedonale. Ci arriva veramente in tre minuti. Quindi ci vediamo tra poco. Dunque, questo è lo spot di oggi. Questo è il ponte. Là in fondo ci sono delle altre cose molto interessanti. Faccio quest'altro angolo molto interessante. Quindi leggo la bici. Vediamo che cosa diceva. Che già non mi ricordo più. Allora. Several bad puns later. Finalmente cominciamo. Avevo detto, c'è un movimento che mi perseguita, no. Quanto tempo a di disposizione? Tanto. No, ormai fai una lista di spot, ok? Mi ispira particolarmente questo spot. Vado sul posto, ok? C'è qualche passaggio che ti chiama? Sì, c'è una salita e discesa che non faccio da tempo e vorrei capire se posso farla più veloce. Però voglio un attimo spoilerarmi cosa c'è dopo. Ah sì, vai e fallo giustamente. <ride> Vado e lo faccio. Anche questo, ragazzi, è uno degli spot a cui sono molto affezionato perché qui ho lavorato tanto la gestione delle altezze e dell'equilibrio. Non è che siamo tanto alti e tra l'altro la sbarra è molto larga, però potrebbe dar fastidio. In realtà me ne dà ancora un filo, ma sono molto più confidente rispetto all'inizio. Ovviamente ho iniziato con calma, come al solito, e adesso posso permettermi di fare sta roba mentre mi filmo. Incredibile. Comunque il passaggio slash percorso che voglio fare è dall'altro lato. Quindi andiamo dall'altro lato. Woof, <laughs> woof, Ah, adesso che fa un po' più fresco molto meglio molto molto meglio allora il passaggio che voglio fare è questo partire da sotto da tipo qui o di là adesso a seconda di dove voglio partire salire sopra interagire con questa distanza qui e poi riscendere giù non sono mai riuscito a farlo veloce quindi penso sia un buon momento oggi per provare adesso devo capire dove mettermi e poi cominciamo la prima cosa che faccio è svegliarmi un attimo mentalmente perché sono un po' ovviamente stordito già di mio ma il caldo fa la sua farò un po' di salti di precisione qua sopra Wow! Molto meglio del previsto, quindi in realtà sono molto più sveglio del previsto, o solo migliorato il che è molto bello lo stesso. Molto bene. E mi stanno piacendo più del dovuto, quindi ne farò un altro po'. Come potete vedere sono molto sereno quando lo provo, semplicemente perché innanzitutto l'ho fatto miliardi di volte e in secondo luogo se avete notato ho il palo vicino, quindi sia che io lo spinga troppo sia che io lo spinga troppo poco posso salvarmi. Secondo voi è un'idea intelligente questa, non è che mi rotola giù, sentite facciamo un paio di prove e vediamo che cosa succede. Ok, più o meno funziona. Però siccome questa ripresa è così, mi sa che farò questo. Salgo su di qua, faccio un salto, torno indietro e scendo giù di qua. Così si vede da entrambe le parti. Bravo! <ride> Grazie. Ah, ho paura! Sono 12 anni, ve lo faccio. Beh. Un po', esatto, un po' prendo confidenza alla fine. Bravo! Grazie! si chiama questa roba? Parkour! fanno a muovermi, come i bambini, solo che è da adulto. Grazie, buona serata! Ha, <sighs> ha, Fa caldo! Allora, ne ho fatti un po', sono riuscito a farne solo un paio senza persone. Un po' pericolosi in realtà perché passano da qui sopra, passano da sotto e non le vedo. Quindi forse non è il caso di esagerare e farne troppi, già che questo posto non lo uso solo io. Però dai, va bene così, sono soddisfatto. Vediamo se la scheda ci dà qualche altro suggerimento. Sì, Una cosa del caldo è che ti stanchi subito. Uh. C'è qualche passaggio che ti chiama? Sì, vai e fallo. Fatto, e adesso? Passaggio che ti chiama? No. Passa in rassegna tutte le parti del corpo mentre ti scaldi. Questo mi sa che era previsto solo se arrivavo qui e non c'era niente che volevo fare Però aspetta, leggiamo ancora Ascolta, c'è una parte più ingrinta delle altre, forse le gambe Sì, gli atterraggi e i salti mi hanno fatto dire Caspita, oggi le mie gambe sono belle ingrinta". appunto Vediamo cosa dice Muovila in tutti i modi che ti vengono in mente Ti è venuta qualche idea? In quanti modi si può muovere una gamba? Tantissimi in realtà Ok, vediamo Certo, io ho un conto in sospeso con un movimento che si fa con uno slancio di gambe Che è da tanto che non faccio Sì sì sì, ottima idea Questa è un'ottima un cosa sta roba Non Ma l'avrei mai fatto se no oggi Molto bene, beh non sarei neanche mai uscito oggi quindi Funziona Va bene, va bene, va bene, va bene Ma Vedete, vedete, Ma no, il parkour è stupendo, è stupendo Avete visto prima quando abbiamo iniziato? Ero tutto un po' appunto incupito dal caldo, dalla fatica Adesso invece che mi sto riattivando, guardate che bello che è mi guardo in giro perché magari la gente pensa che sia un matto. <ride> no, in realtà, quello seriamente, è bello perché una volta che permetti al tuo corpo di muoverti, in qualche modo anche l'umore cambia. La percezione delle energie che hai cambia. Beh, è assodato insomma che è. muoversi, fare attività fisica, migliora la nostra condizione psicofisica. No, no non c'è niente di nuovo da dire. Bene, dunque, queste cicale fanno un rumore incredibile! incredibile. Si ma sì, ma sì, è un grandangolo per qualcosa. Ok, ora, l'idea è quella di saltare così e non andare dall'altra parte ma ruotare il corpo fino a che non ci si ritrova così. Bene, si vede, funziona, allora ne faccio un po'. Ricordarsi sempre, ragazzi, quando provate dei movimenti nuovi dovete sempre e comunque trovare dei posti dove potete provarli sapendo che se cadete da lì non succede niente, quindi più o meno in sicurezza. Nel senso che dovete mettere in conto che le prime volte che si fa qualcosa può finire sbagliando, anzi 90 su 100 si sbaglierà. Quindi l'unico modo per provare comunque è pensare il più possibile perché poi ovviamente non si ha il totale controllo a tutte le possibili cadute o fallimenti che possono capitare. Quindi prevederli e trovare una condizione in cui si possono verificare senza danni, o quantomeno con meno danni possibili. Voilà. Questo è più o meno quello che volevo fare. Adesso vorrei provare a fermarmi sopra prima di scendere. Molto bene, ne farò altri due, <ride> mi diverte proprio questo movimento. L'ultimo, perfetto. Allora, mi piace, sta venendo bene. Non ho molte idee, quindi è un buon momento per dirsi di farne un po', così da sfruttare bene il tempo per allenare veramente qualcosa e non tergiversare, andare in giro a cercare solo piccoli movimenti che magari faccio una o due volte e non mi fanno concludere nulla, ok? Non so, quanti ne facciamo? Cosa dite? <ride> non potete dirmi niente, ovviamente devo scegliere io. Uh, dai, facciamone 11 perché fa caldo e non voglio proprio distruggermi. 11 van bene. Vedete perché ne ho detti 11? Col caldo si rende di meno, mi affatico prima. Ah, gli allenamenti non possono più durare 2, 3, 4 ore. Devo adattarmi a quella che è la situazione. Mm, passa un sacco di gente. Cambio angolazione di nuovo, dovrei essere a 9. Ho perso un po' il conto, devo dire. Sono un po' lucido. Ricordatevi ragazzi, quando le condizioni che avete non sono le migliori, stare mega concentrati in un ridotto periodo di tempo è meglio di fare 5 ore riposando tantissimo tra i vari esercizi, ma essendo un po' storditi e ovviamente stanchi e non attenti a quello che si fa. Non è mai la quantità, è come lo si fa. Ok, ok, ok, allora, allora, allora, in realtà voglio muovermi ancora un po', voglio fare qualcos'altro prima di andare, che cosa facciamo? Mm. Faccio un po' questo salto di precisione qua e poi andiamo dove c'è la bici per concludere questo allenamento che è stato molto rapido ma molto utile. Madonna ragazzi, oggi, oggi le gambe reagiscono benissimo. Ma cosa è successo? Ho sempre di famiglia. Sempre e comunque. Uh, troppo. Ok, adesso la sfida è fare questa in andata e poi ritorno senza sbagliare. E uno. E due. E tre! <ride> Lo tengo perché stavo cadendo da di là e mi sono salvato comunque. Ok, vediamo se troviamo l'ultimo pezzo prima di andarcene a casa. Siccome mi rimane poco tempo e poi effettivamente la mia lucidità andrà a farsi friggere del tutto, provo una cosa che tecnicamente non è difficile, ma fisicamente è estremamente provante perché devo farla quasi in scatto, in modo tale da esaurirmi del tutto e poter andare a casa tranquillo e soddisfatto. Questa sfida decisamente non la chiuderò oggi. Beh, se la chiudo è un miracolo, ma non credo proprio ed è partire da lì in, in corsa, staccare con il piede destro su quello, sul primo, verso di noi e per me il piede destro è più debole del sinistro e atterrare qui sopra. Arrivo sempre in quest'area qui, vediamo. Però è una di quelle sfide che vanno a cedimento e esaurimento quindi io continuo a provarla negli anni e un giorno o l'altro succede che, che riesco a salire sopra. È proprio una questione <ride> matematica. Proviamo a fare un 360, là. Voilà fare forse ah, non so neanche più quante volte l'ho fatto altre poche volte ragazzi poi poi vi saluto siamo quasi ma è impossibile per me oggi so fa ho visto che sono arrivato sopra con due piedi proprio toccandolo così cioè neanche così, così. Come vedete posso arrivarci ma salirci sopra è tutta un'altra storia. Dovrei arrivare così e non sta succedendo perché mi serve molto più allenamento di così. Molto bene ragazzi, questo allenamento qui è una delle tante soluzioni alla linfografica di Gato. Ce ne sono veramente tante, quindi se non avete idee, se volete comunque allenarvi, come vi ho detto prima vi lascio il link in descrizione. E vi consiglio di farlo perché è un ottimo modo per muoversi comunque. È molto bello perché la mente è libera, non sei costretto a decidere tutto e ti affidi appunto all'esperienza di qualcun altro. E quindi è molto, molto interessante, vi invito a usarla. Ho voluto fare questo allenamento proprio perché ormai i blog non li usa più nessuno ed è un peccato. Nel blog di Gato ci sono un sacco di cose interessanti tra cui questa soluzione per gli allenamenti estivi solitari. Quindi come sempre ragazzi grazie di essere stati con me in questo allenamento, grazie del vostro tempo e ci si vede a un prossimo allenamento. Io.